Ok, benvenuti ragazzi in un nuovo video, uh, siamo su un gioco Emily, ti vuole infartare, in poche parole Eh, uh, sì Ma che mi dice, apparentemente l'orario no. Aspetta, che so esatto. Ok, fake, fake, tutto in diretta E quella stronza dietro di me, non c'è dietro di me Mamma mia, professionalità Proviamo a vincere il gioco i, questo qui sono io la mattina che quando mi alzo ho un coma <ride> mi alzo dal coma quando vado a scuola ha rotto le palle oh ha rotto le palle ho detto ciao ciao cadavere nell'arma ah è un oh, doncino sono doncino signori oh no mi ruba la boa Arriva secondo me un impatto ma prendo male Ok, ok Doccia So un po' di cose perché esiste Youtube, signori Eeeh, però il problema di questo gioco è il jumpscare, non so quando ti vengono, ogni persona è diversa Quindi tipo, poi adesso che ho finito il ciao, un jumpscare, ma non dovrebbe non dovrebbe, ripeto, non dovrebbe! Oh Cristo santo, e qua non, non reggo manco un giorno! Ciccio, super detective! E il pagliaccio mi vuole stupire! Ma odio, sti bambini. Figa, bruciali. Però ficcali in un forno e mangiali. Sani, tu, io ti voglio bene. Mi ricordi tanto il John Wick dei bambolotti. Cioè, non mi ammazzare, per favore. Oh, oh, maffanculo. Io qua non, non campo manco due giorni, io vado in un coma etilico Allora, qui devo usare il potere di Ciccio, Ciccio dammi il potere Ok Ok, vai è più mistero. Il tio è falso davvero con abilità. E Solo lui sa cosa fare. Solo lui sa già, cosa fare. Uoi sa cosa fare. E oi, abilità c'è Ceccio, suo vedete con gli occhiali caccia i criminali, se ne va non so cosa sto dicendo, cazzo! Oh, non c'è più la bambina, fa un culo, sta cazzo. Ciccio no. super sì, detenti, come sparare lo scrotto, lo scrotto, nooo, siccome sono un po' scioccato dal jumpscare fortissimo che mi sono preso, e non ho il volume al massimo e ma le cuffie buone, quindi qua, quasi noi. Problema, Marco ti dà la chance di scappare, ti faccio l'esempio boh, ogni videogioco no no nonni però la maggior parte di che giocato, gli dà la possibilità di scappare dal mostro qui se li prende l'infatto è bastato siamo sì, in gioco sempre per perché ho i dubbi che qualcuno viene in Non c'è tipo un glitch boy invincibilità oh, Specie ho tipo un'impostazione in jumpscare. Sa. Oh cazzo! Vabbè, tu non mi sei simpatico almeno dai. Spe. Se noi andiamo di laggiù, perché la chiave ci serve laggiù? Ma che è sto limbo? Che proviamo, vai. Lo sa come incularti? Ma vedo che possiamo andare, no? Basta, Va, vado a giocare a Shrek 3. Molto bello oh. Guarda! muovo un culo. Dov'è? Questa tazza. Fa' un culo. Te e chi ti ha creato? Ciao, già ciao, ma io lo conosco bene sto gioco, oh. mi fa so mica con quel mente Ultima chance Ultima Sh Chance Minchia, se lo prendevo la katana che c'è nell'altra stanza dopo demon slayer Wow, distacco la testa 1 a 1 Uscivo da casa pieno di sangue Tu sei una s***a bambina Sta stronza sì, un insulto sperando di non avere qualcosa da un certo sito che sto filmando allo aspetta ma muoio dove quando non voglia scusa allora qualunque cosa è rotto Oh, no! Ho fatto l'errore fatale. Scusate, è la natura dell'uomo. Oh, mo' se viene, il prossimo giorno che chiudo il gioco. Fanculo, io sono il capo. Capo, io non lavorare più. Basta allora. Devo andare qui. Non è che laggiù, dimmi che non mi sovvene. Non mi sovvene. Ok, mo Mi serve il potere di Non copyright uh... Cioè che cosa non copyright Ok vai Vendiamo le tante E eh, lo youtuber classico, Bella ragazzi <sussurra> Bye figa <sussurra> Allora il video finisce qui signori E noi ci vediamo in un prossimo video Bella ragazzi No, a parte gli scherzi Allora Allora Allora Ho un dubbio Ho un dubbio Ho un dubbio oh, no. Qui, e qui, che c'è l'alternet tra gli uomini e i ragazzini, da grande personaggio che non sono, vi prendo l'infarto, non è vero, uh, però prima che schiattiamo tutti quanti, culo. e ora possiamo morire in santa pace, senza che le mie cuffie si staccano, a merda, quindi signori, prendiamoci sto jumpscare alla Five Nights at Freddy 3, 2, 1. Vai, ah! buonasera.